Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono mazzi e questo è un glitch dei soldi da fare in due con un amico e in una sessione privata solo di video. allora eh, per fare questo glitch avete bisogno solamente della base operativa e di un garage ragazzi quindi passiamo al glitch allora in primis la prima cosa che deve fare il nostro amico è entrare dentro un'attività quindi andrà in, uh, attività andrà in missioni create da roxar ovviamente un lavoro da titano e quando sarà dentro la missione premerà cerchio per uscire semplicemente quello dovrà fare ragazzi nulla di più entrare nella missione e premere cerchio per uscire ma questa procedura la deve fare prima di entrare con voi nella base operativa ragazzi dopodiché entrate con il vostro amico nella base operativa oppure entrate prima voi e dopo lo invitate insomma vedete un po' voi quello che, che volete fare e a quel punto quando sarete in base operativa con il vostro amico sarete pronti per fare il glitch ragazzi nella base operativa dovrete avere un'auto che volete duplicare con targa personalizzata ragazzi perché con questo glitch non potremo mettere eh, diciamo non è che non potremo mettere eh, le targhe saranno tutte uguali quindi è bene che abbiamo una targa personalizzata perché dopo altrimenti potremo rischiare di prendere quindi una volta che il nostro amico sarà nella base operativa l'unica cosa che dovrà fare come avete appena visto è rifare quello che ha fatto fuori dalla base operativa cioè rientrare in un'attività, un lavoro da titano e chiudere la sessione dovete stare in parti con il vostro amico ovviamente e adesso andremo a vedere il perché ragazzi allora la prima cosa che dobbiamo fare è Andare nel party dal nostro amico e schiacciare su di lui un partecipa a sessione. Quindi andremo nel party, faremo partecipa a sessione e attenderemo il messaggio che andremo a skippare, cancellare ragazzi. Dopodiché rifaremo doppio tasto PS, partecipa a sessione, accelera e X subito ragazzi. Dobbiamo accelerare e spammare R2 parecchie volte in maniera tale che si farà lo schermo nero accettiamo il primo messaggio e rimaniamo sul secondo se tra il primo e il secondo messaggio vediamo lo schermo nero vuol dire che il glitch starà funzionando se invece ci vedremo fuori dalla base operativa con l'auto dall'alto vorrà dire che dovremo ripetere il tutto a questo punto rimarremo 60 secondi in questa schermata 60 secondi, minuto, minuto, minuto e 10 insomma secondi più secondi meno non ha importanza io qui ragazzi vi vado a far vedere la data in cui ho realizzato il video in maniera tale che eh, vi rendiate conto della del glitch insomma quindi a questo punto ritorniamo in game o meglio io ritorno in game però voi eravate in questa schermata nera e, eh, passata la tempistica in cui vi ho detto di aspettare, quei 60 secondi, io qui ho aspettato un po' di più, però comunque sia, sono 60 secondi più o meno. Premete X per accettare, ragazzi. Vi vedrete scendere dall'alto e spawnerete sotto la base operativa. Basterà semplicemente accelerare, ragazzi. E eh, ci troveremo in strada con l'auto invisibile in mappa potete vedere adesso scendo dall'auto e vi faccio vedere ragazzi ovviamente l'auto potremo guidarla come avete appena visto insomma ed è invisibile in mappa a questo punto l'unica cosa che dovremo fare è portarla in garage nel frattempo che vado in garage allora vi ricordo che in descrizione ragazzi c'è il link del contest road to 10k per chi volesse partecipare, eh, lasci un partecipo a, al video. E mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina ragazzi, perché è importante per sapere quando caricherò i video e tutto il resto. Quindi mi raccomando campanellina sempre attiva. E per sapere tutto quello che io faccio sul mio canale iscrivetevi al mio canale telegram troverete anche quello in descrizione ragazzi iscrivetevi al mio gruppo telegram che troverete anche quello in descrizione insomma aprite sta cazzo di de descrizione se volete sapere di più sui miei contatti ragazzi allora una volta arrivati in garage ragazzi lasceremo l'auto fuori e nel garage dovremo avere una lgrh 8 normalissima ragazzi quindi usciremo dal garage con questa LG RH8 normalissima prenderemo la LG che sarà rimasta fuori la retro customer che sarà rimasta fuori e la metteremo dentro al nostro garage vi ricordo ragazzi targhe personalizzate mi raccomando perché le targhe saranno tutte uguali quindi fate in modo di duplicare l'auto con la targa personalizzata in maniera tale da non avere problemi con il blocco giornale. A questo punto ragazzi vedete che io sono entrato nel garage, l'auto si è duplicata. Adesso riprendo l'auto, la porto in base operativa giusto per farvi vedere che l'auto è duplicata e che hanno la stessa targa come ho già detto ragazzi mi raccomando ricordatevi il contest per i 10.000 iscritti perché andrò a regalare un account con un valore di 800 milioni dentro e quindi penso che sia un buon inizio per chi ha cominciato adesso a giocare a GTA avere già un account con dei soldi contanti e dei veicoli penso che sia una buona cosa anche questo aiutatemi a, a crescere aiutatemi ad arrivare magari al mio primo target che sono i 10.000 iscritti penso che non sia così difficile speriamo di fare uno speciale a questi 10.000 iscritti e vedremo che cosa riusciremo a fare e che cosa tireremo fuori da, questo, da questi 10.000 iscritti quindi ragazzi come avete visto io sto rientrando nella mia base operativa voi per ripetere il glitch ragazzi non dovete fare altro che ripetere tutto da capo il vostro amico deve rimanere dentro l'attività e voi andrete a ripetere il glitch da capo io in questo caso non ne avevo bisogno perché comunque mi serviva di fare un video una duplicazione e quindi ho fatto il glitch come vedete ragazzi la LG Retro Custom che ho usato per duplicare non si vede però, eh, quando voi rientrerete in garage e non vedrete l'auto, vi basterà andare semplicemente al pallino azzurro, fare un cambio di posizione e il gioco sarà fatto, ragazzi. Come vedete, respawnerà l'auto e potrete continuare a duplicarla. Io adesso vado sopra, vi faccio vedere le targhe che sono completamente identiche, infatti, il mio clone sarà da buttare via perché non ci farò nulla. Però comunque sia, voi ragazzi, mi raccomando, non fate targhe con auto cioè auto con targhe numeriche uguali, ma fate solo auto con targhe personalizzate. detto questo, vi lascio al resto del video. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. See be